I paesi con tassazione territoriale, il terzo gruppo di paesi, questi sono sicuramente i più interessanti oggi, ok? Quindi diamoci un occhio importante, diamoci un occhio, importante, cioè un occhio, come dire, attento, perché questi vanno bene soprattutto per chi è in forse, no? Per chi, o, cioè, o per chi è in forse, nel senso per chi vuole trasferire la propria residenza fiscale ma sta studiando, non è sicuro che un paese sia meglio di un altro perché sposta per la prima volta la propria residenza fiscale fuori dall'Italia e cerca di capire eh, se quel posto poi gli piaccia davvero oppure no. Questi sono paesi estremamente flessibili, chiaramente bisogna ottenere dei visti però anche se costano, adesso lo vediamo mi danno grande flessibilità cioè il controllo interno non c'è un requisito minimo di permanenza, ecco questo vi voglio dire, quindi vanno bene perché posso andare lì, prendermi la residenza fiscale con relativa facilità, poi viaggiare e non ottengo contestazioni all'interno del paese. Posso comunque ottenerli dal lato italiano, però se ho fatto le cose per bene, se ho chiuso i miei collegamenti con il territorio italiano con l'intelligenza anche se mi arriva un accertamento italiano, me ne frego, tendenzialmente questi paesi possono andare bene per voi. Vi permettono di prendere una residenza fiscale molto flessibile, quindi di non avere controlli all'interno del paese, tendenzialmente non hanno CFC e vi permettono quindi di avere società anche all'estero, quindi questo primo, primo esempio, secondo esempio, prima abbiamo visto l'Andorra, ma anche questo è un altro esempio, di o il Montenegro, anche questo è un altro esempio di pianificazione fiscale molto efficace perché è un business liquido senza dipendenti a livello personale mi trasferisco in uno di questi paesi pagando quello che devo pagare e poi costituisco una società all'estero chiaramente ci sono delle normative da rispettare però è tendenzialmente possibile anche piuttosto semplice queste società all'estero non sono tassate in questi paesi perché sono a tassazione territoriale quindi mi dicono che tutto quello che guadagno all'estero non viene tassato in questo paese neanche se lo rimetto all'interno del paese è tassato attenzione questa è la grossa differenza poi con i paesi non dom che vedremo dopo quindi questo è un ottimo esempio di pianificazione fiscale semplice e immediato vanno bene come vi dicevo sia per chi è indeciso sia per chi vuole continuare a viaggiare quindi i cosiddetti perpetual traveler o i turisti permanenti, quelli che insomma non uh, sono single magari e non hanno famiglia, figli e vogliono girarsi un po' il mondo prima di capire uno se magari il business andrà bene, perché non è detto che io mi debba trasferire soltanto quando il mio business fattura milioni di euro. Quando fattura decentemente o anche se sono all'inizio, se ho un capitale con il quale posso mantenermi, evidentemente mi trasferisco, avvio il business in una giurisdizione Particolarmente flessibile, però io a livello personale mi sono protetto prendendo la residenza fiscale in uno di questi paesi. Attassazione territoriale in generale, non per forza in uno di questi nove, ce ne sono anche degli altri interessante, secondo me il Paraguay dove posso andare due, mantenendo per esempio una società in Estonia storia non mi dà problemi, mi permette di guadagnare con l'Unione Europea, io me ne vado in Paraguay tutto quello che guadagno in Estonia anche il dividendo che mi distribuisco non viene tassato in Paraguay perché è prodotto all'estero, nota di colore ma non è particolarmente complicata insomma per chi ha due lire per prendere la residenza fiscale in Paraguay il processo è un po' lungo ma perché eh, l'amministrazione come dire, la burocrazia in Paraguay è un po' lenta non perché siano cattivi e eh, è necessario un deposito in banca di 5.000 dollari, non euro chiedo scusa per l'errore eh, di 5.000 dollari in cash quindi non potete fare un modifico se volete dare esigenza fiscale in Paraguay dovete legarvi in Paraguay con 5.000 dollari cash Fatevi sempre il da uno studio del posto Fate attenzione anche alla scelta dello studio, perché molti insomma sono dei cani. Quindi fate molta attenzione. Però non è difficile. È burocraticamente un po' lungo. E dopo tre anni prendi. Poi addirittura chiedere il passaporto o comunque prendere la residenza permanente. Quindi dal punto di vista fiscale il Paraguay è semplice da ottenere la residenza fiscale e mi permette di detenere società offshore. Stessa cosa mi permette di fare Panama, dove i rapporti particolarmente positivi, sono cioè gli accordi particolarmente eh, felici tra Italia e Panama, quindi anche prendere la residenza a Panama è interessante, anche a Panama non c'è un controllo minimo di soggiorno minimo, quindi ci puoi stare anche un giorno all'anno. Quindi di nuovo, però questo lo fai, però Panama è blacklist, quindi ci vai se hai chiuso bene il, i collegamenti con il territorio dello Stato, comunque c'è poche cose in Italia, lo fai se non devi girare con famiglia. Dieci bambini a seguito e lo fai se tendenzialmente ti interessa, però anche trascorrere un po' di tempo in Centro America che è vero che sono estremamente flessibili. però ricordiamoci anche i nostri limiti personali, insomma, a un certo punto ve lo dico io che insomma, lo faccio da anni. Girare in continuazione poi dei pro, ma anche dei contro. Quindi, magari qualche volta voglio tornare alla base. Ecco, Panama non mi deve fare schifo per rimanerci un po' di tempo, ok? Quindi, valutazioni personali valutazioni eh, di business Malesia, anche la Malesia Blacklist allora, in generale questi paesi, come vi dicevo vi danno la, la residenza o con investimento minimo il Paraguay con il, o la Georgia senza nessun tipo di investimento in realtà basta che ci rimani per più di 183 giorni a tre regimi fiscali oggi mo, meravigliosamente eh, bassi cioè non paghi un euro di tasse, quindi tenete un occhio sulla, sulla Georgia eh, gli altri vi, vi, vi danno il, il visto, che poi può trasfermarsi in residenza fiscale non è la stessa cosa pagando, quindi con un investimento. La Malesia ti chiede 100K per partecipare a questo programma che si chiama MM2H. Non entriamo nello specifico, se no non, insomma, non la finiamo più, ma è un dato facilmente riscontrabile su internet. Eh, Taiwan, ha eh, un visto anche molto, molto interessante, anche la cassazione territoriale di Taiwan è molto interessante. Se vi interessa l'Asia, avete rapporti, fate rapporti di lavoro nel, nell'Asia-Taiwan da prendere in considerazione. È chiaro che se i vostri rapporti commerciali sono spostati invece nell'area americana è chiaro che panama paraguay e costa rica fanno per voi Filippine interessantissime perché le Filippine hanno dei programmi speciali a livello di investimenti per ottenere il visto, ma soprattutto le Filippine sono un vero e proprio paradiso fiscale, quindi si può arrivare a pagare zero tasse, perché poi è chiaro che ciascuna di queste giurisdizioni ha delle proprie normative, eh, alcune vanno ad agevolare determinare tipologie di business, altre tutti a prescindere dalla tipologia di business, però diciamo che tutte poi permettono di arrivare a una tassazione di circa un 0%, in Malesia per esempio potrebbe avere senso aprire una società a Labuan per fare affari commerciali nel resto del mondo, a Panama uh, può essere interessante avere una holding, se si investe per esempio in partecipazioni sul mercato americano, il Paraguay è interessante, già vi dicevo se magari vogliamo aprire una società in Estonia, lo posso fare continuo, quindi io vivo in, vivo in Paraguay, mi prendo il meglio del Sud America, contemporaneamente posso fare affari in Europa con un veicolo europeo, ok? Quindi abbiamo già abbiamo stiamo vedendo alcuni casi di pianificazione fiscale semplici, immediati, ma perché esattamente quello di cui avete bisogno voi, le strutture snelle, soprattutto perché come dicevamo i paesi di tassazione territoriale sono di passaggio, cioè ci vado se ho bisogno di un fisco amico che mi rompe meno le scatole ma perché legalmente mi permette di fare certe determinate cose o se voglio viaggiare in continuazione perché non sono sicuro ancora se voglio rimanere per sempre in questo posto oppure mi voglio spostare.